Bene ragazzi siamo pronti per gara 2, Prendaccio, eh, automobilista 2 Vediamo sta partenza Ma stavolta è andata meglio di gara 1 C'è Whitecap ragazzi che Ho visto il radar quello dietro Mamma mia che sorpasso raga Disastro. Disastro in chiave campionato ragazzi Mamma mia Bisogna recuperare più posizioni possibili E abbiamo 6 minuti Sento danni alla macchina Sono senza parole ragazzi Vediamo raga eh, ci sono danni, eh, si sentono. Quattro minuti. Sono pure io che sono... sono sconcentrato con tutta la filosofia di questo mondo ragazzi però Non ho parole, no words non frena più, non fa più niente eh, vabbè Peccato perché poi devo recuperare poi quell'incidente L'ultimo incidente proprio è stata la mazzata Ho fatto il tempo cioè potenzialmente il tempo dalla polla è rotta la macchina E beh ragazzi, fa parte del gioco eh.